buongiorno a tutti oggi vi mostro come ottimizzare la vostra connessione internet prima che vi spieghi tutti i passaggi è giusto sapere un minimo come funziona internet per non annoiarvi troppo cercherò di essere il più sintetico possibile perciò come funziona internet noi firmiamo un contratto con un operatore telefonico come può essere vodafone, wind, team e altri operatori in cui ci promettono una velocità come può essere 7 mega, 20 mega, 50 mega, 100 mega e via così. Perciò se noi firmiamo un contratto dove ci viene promessa una velocità di 7 mega sarà impossibile andare a 20 mega o a 50 via così. Non esiste un parametro all'interno del computer dove selezioniamo la velocità che vogliamo. Perciò se avete grandi problemi di velocità vi consiglio di rivolgervi al vostro operatore telefonico e magari cambiare contratto cercare una soluzione con loro ora vi spiego brevemente come ci arriva internet in casa il tutto parte da una centrale telefonica che con un cavo viene collegata a un, a un armadio quelli che trovate per strada dopodiché vi arriva in casa quindi la vostra velocità è determinata anche dalla distanza dall'armadio a casa vostra più la distanza sarà maggiore più sarà maggiore la perdita ad esempio se avete una 100 mega vi arriveranno soltanto 80 mega quindi quei 20 mega si perdono nella distanza tra l'armadio e casa vostra il primo consiglio che vi do è di utilizzare un cavo per spiegarvi meglio ho fatto un ottimo disegno molto semplice questo mino è la vostra connessione internet con il cavo come vedete va direttamente al computer mentre con il wifi la connessione si va un po' a disperdere se avete il modem molto distante dal vostro computer e avete problemi di segnale quindi vi arrivano una o due tacchette potete optare per utilizzare dei ricevitori wireless quindi questo era il primo consiglio il secondo consiglio che vi do è di modificare dns per modificare dns dobbiamo andare qua sotto nella icona di internet facciamo tasto destro apri impostazioni rete internet Andiamo su opzioni di scheda e andiamo sulla nostra chiavetta di internet. Andiamo su proprietà e andiamo su protocollo internet versione 4. Facciamo proprietà e qui andiamo a mettere 11111001. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. In alternativa vi ho messo anche altri DNS in caso abbiate dei problemi. Personalmente preferisco queste DNS perché hanno delle funzionalità in più riguardante la privacy. Ma se per caso trovate dei problemi con queste DNS potete utilizzare questi qua sotto. Chiaramente questo documento di testo lo trovate in descrizione. Ora possiamo chiudere qua e andiamo su protocollo di internet versione 6. Andiamo su proprietà e qui andiamo ad aggiungere 111 e 1001 anche queste stringhe le trovate in descrizione il prossimo passaggio consiste nel disabilitare queste caselle potete tranquillamente utilizzare le mie impostazioni io vi consiglio di togliere le spunte solo alle caselle che ho tolto io così per evitare di creare problemi il prossimo passaggio consiste nel disabilitare tutte le altre connessioni di rete che non utilizzate nel mio caso utilizzo questa chiavetta wifi e tutte le altre non le, non le utilizzo quindi vi consiglio di fare tasto destro e disabilita per il prossimo passaggio avremo bisogno del regedit per accedere al regedit scriviamo nella barra di ricerca regedit facciamo tasto destro esegui come amministratore in descrizione vi lascio questa stringa l'andate andate a incollare qua dentro adesso dovremmo andare a lavorare su queste cartelle qui noi dobbiamo andare a cercare i file con ip address nel nome, con a destra il vostro indirizzo ip. Per controllare il vostro indirizzo ip dovete andare nella barra di ricerca, scrivere cmd, fare tasto destro, esegui come amministratore e digitare il comando IP config. Premere invio, attendere un attimo e qui vedremo il nostro indirizzo ip. Ora dovremmo cercare all'interno di queste cartelle un file chiamato ip address con a destra il nostro indirizzo ip nel mio caso quel file si trova nella terza cartella ora andiamo a creare tre nuovi file facendo tasto destro nuovo valore di word 32 bit e andiamo a creare questi tre file tcp a frequency tcp no delay tx e tcp no delay in questi due file dovremmo andare a mettere il valore 1 quindi facciamo doppio clic e su dati valore andiamo a mettere 1 come base esadecimale mentre in tcp delay tx andiamo a mettere il valore 0 sempre in base decimale per il prossimo passaggio dovremo utilizzare un'altra stringa che vi lascio sempre in descrizione e andare nel file chiamato network throttling fare doppio clic e qui andare a scrivere 8 volte f come base sempre esadecimale facciamo ok e possiamo chiudere il regedit Ora vi mostro due programmi che secondo me sono i migliori, io vi sconsiglio di utilizzare programmi secondari come ad esempio dei punto .bat o delle regge che trovate in giro nel web, ma vi consiglio questi due programmi. Il primo è TCP Optimizer, lo possiamo andare ad aprire con un doppio clic, dare i permessi su esegui, qui dovremo selezionare la nostra chiavetta di internet e qui dovremo mettere il valore della nostra connessione. Per verificare la vostra connessione vi consiglio di fare uno speed test. Andiamo sul primo link e clicchiamo su vai. Come vedete la mia velocità di internet si aggira intorno ai 70. Quindi su questa linea andremo a mettere la velocità di 70 megabit. Poi clicchiamo su optimal e poi andiamo a cliccare questo tasto. Facciamo ok, facciamo nuovamente ok e qui ci chiederà di riavviare il computer, io siccome sto registrando non posso riavviarlo. Il secondo programma è la latency optimizer, una volta aperto il programma andiamo a cliccare questo bel tasto giallo, attendiamo un attimo ed ecco qui che ha fatto. Facciamo ok e poi possiamo chiudere. Ora vi spiego anche come velocizzare Google Chrome, il primo passaggio è aprire per l'appunto il browser e inserire nella barra di ricerca questa stringa facciamo invio e andiamo a cercare parallel questo qui e andiamo a mettere su enable dopodiché riavviare il browser il prossimo passaggio consiste nell'andare nei pallini qua in alto andare su altri strumenti task manager e qui possiamo controllare le estensioni più pesanti se ad esempio avete estensioni che non utilizzate che occupano un sacco di memoria potete decidere di disattivarle o direttamente disinstallarle per disabilitare le estensioni dobbiamo andare su, su altri strumenti e estensioni e qui potete decidere se disabilitarle oppure rimuoverle. Ora andiamo nelle impostazioni sempre dai tre pallini andiamo su privacy e sicurezza Andiamo su impostazioni sito flash e disabilitiamo questa funzione. Come ultimo passaggio andiamo ad avviare come amministratore questo file attendiamo un attimo premiamo un tasto a caso. E poi si chiuderà e potremmo eliminare questo file quindi questo era il video trovate questo documento di testo in descrizione potete scaricarlo e rifare i passaggi così non c'è bisogno di riguardare il video quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like e entrate nel canale telegram lo trovate in descrizione e noi ci vediamo un'altra volta ciao